Questa è un'equazione di primo grado, meno x più 17 più 15x uguale meno 13 più 7x meno 5. Partiamo facendo i calcoli membro a membro, quindi sommiamo i monomi simili, meno x più 15x fa 14x. Il 17 lo voglio portare al secondo membro, il 7x lo voglio portare al primo membro. Quindi dovrò togliere 17 e togliere 7x. Più 17 meno 17 meno 7x. Ad da membri uguale meno 13 meno 5 che fa meno 18 più 7x meno 17 meno 7x meno 17 meno 17 faccia 0 7x meno 7x faccia 0 14x meno 7x fa 7x uguale meno 18 meno 17 fa meno 35 Divido i miei membri per il coefficiente della x, che è 7, in maniera tale da semplificarlo. 35 è 7, la semplificazione dà come risultato 5. x uguale a meno 5. 18x meno 8 più 4 più 11x uguale a meno 6 più 9x. Facciamo i calcoli membro a membro. 18x più 11x fa 29x, meno 8 più 4 fa meno 4, uguale a meno 6 più 9x meno 4 lo porto al secondo membro e il 9x al primo membro, 29x meno 9x, cambio di segno quando sposto da membro a membro e il meno 4 diventa più 4, 29x meno 9x fa 20x e meno 6 più 4 fa meno 2, divido i due membri per il coefficiente della x che è 20, 2 e 20 che si semplifica e fa 10, un decimo x uguale meno un decimo.